Grazie Presidente, io eh, voglio eh, ringraziare il consigliere De Priamo per aver acceso un faro su questo problema dell'autismo, tuttavia eh, quello che lui propone eh, con eh, la delibera a sua prima firma eh, non, non può essere realizzato con le, le modalità previste dalla delibera stessa. Soprattutto, eh, come giustamente stava facendo notare l'assessore Baldassarre, eh, noi ci stiamo eh, già muovendo per dare delle risposte all'autismo, ma non solo all'autismo e voglio ricordare che è vero che eh, il fenomeno eh, pare da degli studi che sia in aumento, ma è anche vero che il, eh, il l'individuazione di questa problematica eh, nei soggetti che ne sono afflitti eh, il più è precoce e più consente di eh, attenuare gli effetti e, e qui noi eh, non è con uno sportello alle famiglie che risolviamo la cosa c'è già tutta una rete in atto ma anche da anni spesso sono le, le stesse messe della scuola dell'infanzia che rilevano le problematiche ma adesso anche le maestre che sono nei nidi sono in grado di rilevare eh, i comportamenti anomali o le eh, difficoltà che hanno i ragazzi e consigliare i genitori ed indirizzarli verso l'ASL verso il consultorio verso tutto un tipo di percorso in cui poi viene incluso anche il municipio quindi sappiamo che spesso è molto eh, difficile anche accettare di eh, avere nella propria famiglia una persona eh, affetta da questa problematica e, eh, e spesso è proprio l'accettazione eh, di, di questo status che non consente alle famiglie eh, di eh, accettare gli aiuti proposti o le soluzioni proposte eh, proprio eh, dai, dalle istituzioni. E appunto Per questo è importante che nel piano sociale cittadino siano previsti dei punti di ascolto e di aiuto per le famiglie. Eh, noi non possiamo pensare di aprire uno sportello tematico ad hoc per ogni tipologia di problematica, innanzitutto perché... Eh, noi abbiamo già degli sportelli che dovrebbero essere in grado, e auspichiamo che lo siano al più presto qualora così non fosse, in grado di dare una risposta e di indirizzare gli utenti eh, quando vi si rivolgono. E mi sorprende ancora sentire delle sterili eh, diciamo, eh, parole relativamente alla nostra delibera degli sportelli di ascolto sul bullismo e sul cyberbullismo, io capisco che non capiscono la differenza e purtroppo io non posso altro che dirgli studiate, imparate e forse poi riuscirete a capire la differenza tra uno sportello di ascolto e uno sportello che invece è di aiuto e di indirizzamento per prego consigliera, per le problematiche e le tematiche. Ringrazio eh, l'assessore per l'importante contributo che ha voluto dare a questa discussione e eh, logicamente noi, eh, il nostro voto a questa delibera sarà no.